e nelle abitazioni private di infissi scorrevoli ultimamente ce ne sono tanti perché si vanno sempre a fare aperture più grandi per avere più luce, per avere più vetro per avere un comfort all'interno della casa superiore e poi bisogna scegliere il materiale il PVC è uno dei materiali col quale è possibile costruire delle vetrate scorrevoli quello che consiglio per questo materiale è di non eccedere troppo con le dimensioni perché il PVC è un materiale che anche se vado a rinforzarlo dentro con dell'acciaio o con del ferro avrà sempre delle caratteristiche meccaniche inferiori Magari a un legno o un alluminio, o soprattutto un acciaio, che è nettamente il materiale più forte di tutti. Dai. Ecco quali sono queste dimensioni. Dipende un po' dal colore che, che serve, dipende da un rapporto tra base e altezza e dipende anche dall'esposizione e da quello che è installato all'esterno. Quindi, se c'è una protezione solare o meno per non sbagliare la scelta. E per essere sicuri occorre una consulenza il problema qual è che quando vai a comprare una vetrata in pvc dall'altra parte c'è un venditore che ti dirà che il suo prodotto è migliore che non ha problemi tanto una volta che sarà venduta è a posto no proprio per questo motivo ho voluto creare un servizio di consulenza con sistema bisacchi dove posso aiutare tutte quelle persone che normalmente con la bisacchi non posso servire perché magari per problemi di lontananza o per troppo lavoro perché noi lavoriamo principalmente qui in romagna e per fortuna che è con tantissimo con tantissimo lavoro e anche a questo servizio ho dedicato 4 ore alla settimana e sabato pomeriggio. Se sei interessato puoi andare su www.bloggisacchi.it e richiedere la tua consulenza. Ciao e al prossimo video!